C'era una volta, in un bosco lontano lontano, un piccolo alboreto selvatico che, dopo aver visto tutti gli episodi della scorsa stagione della guida dei bike park italiani, era disperato perché non riusciva più a trovare posti nuovi dove andare a girare. Che noia, sempre gli stessi bike park tos, oh mamma mia! Quando, ad un certo punto, una flebile voce attirò la sua attenzione. Vieni subito, veloce! Ragazzi, non fatevi influenzare dalla negatività di Alboreto, ricordatevi che l'Italia è piena di bike park da scoprire e quest'anno, grazie a Detective Toto, li scopriremo tutti. Ma questo pezzo! Ragazzi siamo a Catania, sull'Etna e oggi non siamo qui solo a mangiare, ma scopriamo cosa nasconde il vulcano. Ragazzi siamo qui con Giuseppe, detto sfiamma, vicepresidente di SD Donkey Riders, ragazzi siamo terreno lunare, cosa mi fai fare oggi nei trail qua? oggi ti faccio fare da questo lato lato nord ti faccio okay. fare dei trail flow tutti sotto bosco mentre più avanti andremo a fare dal lato sud dei terreni più rocciosi più, più, scassato. Eh, più scassato più scassato tecnico sì okay. e, e poi una chicca trail di 18 km che noi chiamiamo etna endurance quello te lo faccio fare più avanti Ok ragazzi allora primo trail che proviamo sull'Etna è Citelli. Quasi 7 km. 7 quindi. km, quindi molto lungo devo dire. Sì, sì, sì, sì. Dai, fammi vedere. Terreno subito è nerissimo qua ragazzi. Oh, mamma mia, ma che figata! Non, non avete idea, eh. Praticamente si surfa tutto il tempo. Ma siamo partiti subito a bomba eh ok che buon ride oh, oh. no no porca negno oh che che venne subito gnegno perché ho rotto il cambio e toto se no è senza guida cazzo roma proprio tutto, hai spaccato tutto tutto tutto tutto distrutto yeah! oh. Oh. che è successo ho rotto il cambio ciao oh, toto bella com'è? bene benissimo andiamo andiamo solo di te eh, no. tu rimani qua eh no ora vedo di scendere ah ok allora, in qualche lui. modo riprendo dai. dai divertitevi cavolo ragazzi ci ha messo niente per fortuna c'era lui che era in furgone ragazzi e quindi è venuto prontamente a guidarmi, se no non avevo la guida, eh. In mezzo alle felci qua. Canada. Però col terreno mega morbido. Uh! In mezzo a queste colate di lava misto a boschi. Cioè guardate, sembra di essere sulla luna, ragazzi. E adesso Simone mi porta a fare un altro trail. Ha detto bello pettinato, mi ha detto. Mamma mia, che paesaggi caschio Incredibili. Ok ragazzi in questo trail la vegetazione è cambiata notevolmente, molto più pinosa la situazione. Uh! Radiciaietta uh! Uh! Bello! Bel salto! Uh! Ok, ragazzi, adesso facciamo il lato sud dell'Etna. Simone mi ha detto che qua abbiamo trail decisamente più rocciosi e tecnici e anche molto più panoramici. Vediamo. Uh, queste rocce, eccola qui dove è tecnica. Uh, oh, ma questo pezzo... Uh, ripido oh, bomba eh fighissimo adesso stiamo facendo un bel trasferimento per andare a fare L'Etna Endurance Ragazzi siamo quasi giunti alla conclusione Della scoperta di tutti i trail Che ci sono sull'Etna Adesso Simoni mi farà fare Penso il trail più lungo che ho mai fatto Ben 18 km di Etna Endurance E arriviamo quindi a Catania A mangiamo... Catania mangiamo un bel paninazzo Un <ride> bel paninazzo Il cavallo, il cavallo, il cavallo. <ride> Dai, questo? Madonna quanto è buio E qui siamo proprio sul vulcano ragazzi! Proprio in mezzo alla roccia lavica, anche detta sciara oh, Molto free ride! Avete visto già che differenza di, di, di paesaggio, di natura? C'è sempre un terreno ragazzi qua sull'Etra che è incredibile! Buonissima ragazzi staccata gigante oh, oh cazzo che fluo questo ragazzi ma madonna ragazzi l'endurance comunque è stato veramente lunghissimo cioè 18 km in bici in discesa infatti eh, è arrivato il buio uh. tornati alla sede madonna che giornata bene ragazzi allora cosa dire dell'Etna allora prima volta che giro su un vulcano e penso sia l'unica esperienza che si può fare in Italia di trail in mountain bike su un vulcano fighissimo i trail sono super naturali c'è veramente poco costruito quindi se vi piace girare su terreni veramente naturali, sabbiosi quindi dove la bici galleggia questo è veramente quello che fa per voi qui da SD Donkey Rider potete prenotare il vostro shuttle con 30 euro per la giornata oppure il tour guidato con 80 euro ovviamente c'è la possibilità di maneggiare i bike o bici muscolari sia nella parte nord che nella parte sud e soprattutto ragazzi non preoccupatevi per il cibo e per mangiare perché qui si mangia troppo bene. Ci vediamo al prossimo video e scopriremo un nuovo bike park. Bella!